do vídeo 또 르시라 <susurra> E bla, bla, bla il se non ho sbagliato i calcoli questo video qua dovrebbe uscire il 28 luglio 28, 28 luglio perché adesso quindi registrerò questo video poi subito Questo lo abbiamo detto, poi cos'altro? in smr lo so che ho, ho sparato due idee mezze pazze che magari non riuscirò a sfruttare más el... Стро. si sono un po' più appiccicate tra Anima Mai, quindi 750 pagine di libro, un po' morire, no vabbè, è E poi eh, tutti i libri della serie